Tutte le notti solo Contando con un angelo Dicendo che posso sperare di nuovo a cantare con te E dire che le nuvole toccheranno Questo cielo fino a Capodanno E tanto dire che non potrei ballare con me Penso che questa notte tra di me 1100 lame che ci abbracceranno Solo per sentire un piccolo di dolore A volte penso che E tanto siamo solamente io e te Come una coppa di vino preziosa Che non finirà se l'amore poi scomparirà Direi che questa storia solo finirà Come la vita eterna Come questa vita che poi sparirà E' come sperare in te Se tanto la cima non porterai quello che parti adesso sarà un cuore vero Parlare col mio angelo serve a qualcosa Mi dirà soltanto cosa succederà Cosa succederà A volte che sperare dentro di me Sapendo che sono così fragile non nuovo fare le stesse cose in abitudine mal messo Vorrei cambiare ma sono sempre lo stesso Come sperare di riuscire a cambiare solo sarà la mia storia dimmi soltanto dove racconterò questa bella favola